Benvenuti in un nuovo video. Allora, sono andata in centro per vari motivi, per cui anche fare delle masterclass, perché visto il periodo natalizio è ora che ci aggiorniamo un attimo, e non solo online, e ovviamente mentre in giro ho detto vado da Tiger, perché è il periodo di Halloween, volevo vedere un po' di cose di Halloween. Ma lo sapete che il Tiger da me di cose di Halloween non ha niente? ma niente proprio cioè niente è assolutamente vuoto ha un po' di agenda, un po' di calendari un po' di roba di scuola Halloween zero dimenticato stop ma ho letto su Instagram sotto delle varie foto de, sempre di Tiger che anche in altre città proprio Halloween non l'hanno calcolato vabbè volevo delle cosine di Halloween per decorare e non le trovate ma secondo voi Usciva a mani vuote io? no anche perché si sa mai quando si secondo me prima o poi rifiuderanno tutto quindi era il caso di fare un giretto da Tiger e ho trovato varie cose ma prima di farvi vedere le cosine di Tiger vi voglio farvi vedere perché sono andata a una masterclass di Saffora che mi avevano invitato e mi hanno dato un po' di cosine tra cui questa che è il regalo di compleanno a fine ottobre però ed è sì perché non ce l'ho andata prima e perché non si poteva la busta l'abbiamo già vista Beh. e dentro ci sono delle cosine davvero molto carine e volevo farvele vedere anche a voi allora dentro ci sono aspettate che ti di tutto perché è più carino ok adesso è proprio vuota c'è solo questo solito Il... la pochette bellina dunque abbiamo vabbè un... Campioncino di Chanel Gommage Gel Sfogliante, sempre utile. Ma le cose carine sono queste due mm, pastiglie per il bagno. Eh, questo lagun lagun, lagun boh, pastiglia effervescente e questa al manoi a stelline che carine sono piccoline e vanno bene per, per il diluvio ok perché anche perché la vasca la uso poco ma poi mi hanno dato anche e queste sono della nuova collezione cioè quella natalizia di adesso queste due piccole cade che sono delle palline da bagno proprio delle palline da bagno cioè, ok bellina ed eh, può essere anche un piccolo regalo perché dietro si può scrivere da per sono carine sono natalizie non ho capito l'idea questo natale di fare tutta la collezione a tema ed è foresta ma ci sta ci sta sono carine anche queste per il bagno forse devo dire alle ragazze di Sephora che la vasca ce l'ho ma non la uso il caso e nel mentre dove l'ho messa dove l'ho messa dove l'ho messa perché mi hanno dato anche questa eccola qui sempre della collezione natalizia deliziosa questa è la palettina quella piccola delle palette edizioni eh, natalizia se guardate scusate eh. magnetica e tolgo questo è carinissima io questa la trovo perfetta visto la dimensione da tenere in borsa ho visto anche tantissime altre cose tantissime altre cose interessanti e soprattutto sono stata lì ma sono stata anche in altri posti sempre per le masterclass class o per altro e non vi dico altro non vi voglio spoilerare altro ma a novembre Penso che farò dei video settimanali con dei premietti. Quindi non estrarrò un commento a questo mese che siamo adesso a ottobre. Perché a novembre, per tutto novembre, per farci anche gli auguri di Natale in anticipo, per fare dei piccoli regalini a voi, se tutto va come deve andare e sta andando così, penso di farvi un regalino a settimana. Così anche più ragazze possono partecipare. Allora, e eh, niente, questa palette ho visto ci sono anche le più grandi, questa me l'hanno regalata ed è deliziosa, perché ha un colore panna, un colore shimmer e questo neutro. Io questa la metto in borsetta ed è comoda anche per i ritocchi. E niente, io mi trovo benissimo con le palette di Sephora, ve l'ho sempre detto, hanno un prezzo contenuto, e, però molto valido, molto, molto di qualità. E ho scoperto perché... Non so se lo sapevate o no, io l'ho scoperto nell'ultima masterclass. Sephora è un mm, sottomarca, diciamo un marchio a sé più economico di Dior. Lo sapevate questo? I prodotti di Sephora sono prodotti, nelle, sono creati nei laboratori Dior. Quindi Ecco perché questa qualità e ci sta ci sta ecco perché è così qualità, certo Dior si paga il marchio, si paga il packaging, si paga qualcosa in più sicuramente, le profumazioni, tutto quello che volete, qui tutto all'osso però prodotti nello stessi laboratori e ci sta ecco perché è questa grande qualità, non so se lo sapevate, se lo sapevate fatemelo sapere, io l'ho scoperto perché me l'hanno detto e quindi <ride> ve lo dico anche a voi, allora, ma io adesso direi di smetterla e di andare da Tiger, perché? Ma le vi faccio vedere. Ok, non ho trovato le cose di Halloween, ma potevo farmi scoraggiare. Dunque, ho preso intanto... Ah, tutte le cose che vi mostro sono tutte a un euro. Tutte a un euro. Ho trovato questi fogliettini. Che, lo ammetto, li vedevo sempre nei video. Questi sono post it, li vedevo sempre nei video, soprattutto della Mica che non mi guarderà mai. Ma io, ciao, Mica. E sono post it colorati. che Adesso apro ah, c'era scritto post it e invece sono fogliettini normali. Oh, che delusione! Oh, che delusione! C'è scritto post it. Ecco, no, ha ragione, ha ragione. Qui c'è scritto blocco note, mentre sulla, sulla targhetta dove c'era il prezzo c'era scritto post it. Non importa, sono belli lo stesso, sono tutti colori diversi e a un euro ci stanno. È una delusione? No, assolutamente no, perché tanto io eh, ci sta sempre. Poi, sempre nei video della ninca, lo ammetto, sì, li guardo. Ho trovato queste nelle box di tutto la svendita a un euro e le ho prese. Non so se vi ricordate, ma io le vedevo da lei, sempre se la conoscete. E sono penne in gel. e Adesso le apro, perché facciamo prima. Eccole qua, c'erano solo di questo colore, con sono a gra... scalare a grada... Grada... graduate cosa oggi? a scalare i colori sono uno più scuro uno più... ok adesso le proviamo e facciamo prima allora questa è la più scura ok poi c'è quella di mezzo sono penne in gel e poi dopo ah, adesso vi faccio vedere anche Scusate, ma così vedete i colori? Ok, e le, le ho viste da lei, dico, vabbè, ci sono solo verdi, non importa, io dovevo averle e quindi le ho prese. Però finché ero nel reparto a un euro, e che volete che io tengo le cose... Mh, metto via perché sono tante quelle cose qua sul tavolo che se no divento matta mentre ero nel reparto a un euro che oltretutto ehm, pausa un attimo negozi sapete com'è il momento quindi mascherina, gioiaigienizzante e distanziamento sociale distanziamento lontanissimi No, si chiude tutto di nuovo, quindi lontanissimi bene. Mentre e eh, allora c'erano delle persone che guardavano questo scaffale a un euro. Dico, ok, io intanto ho fatto un altro giro intorno, poi, poi torno. Anche perché c'è una signora che davvero guardava tanto tempo, c'è rimasta. Io ho fatto tutto il giro del negozio e poi dopo è andata via. Io sono tornata e sono messa davanti un attimo. Ho buttato l'occhio un attimo veloce anche perché tante cose non mi interessavano. Mentre lì che guardavo avevo una persona dietro che si è avvicinata, c'era proprio attaccata, mi toccava la spalla e si, e si sporgeva a guardare. Il distanziamento, comunque, io l'ho guardata, mi sono presa su e sono andata via, perché mi dà fastidio, mi dà fastidio. Ma nella mia infastidiatura, quella che queste lo trovate a un euro, tutto il pacco a un euro, sono 8 penne gel vogliamo parlarne adesso le apriamo sapete che io oltretutto non so se sono tutte dello stesso colore o di colori diversi ma io le ho viste così cioè sono piccoline e per me sono deliziose secondo me sono tutte dello stesso colore ma adesso le proviamo fatta così no sono bellissime aspettate ve le provo tutte un attimo giuro che io ero convinta che fossero ed è, visto che erano scure che fossero tutte scure e invece questa è nera allora queste sono le prime quattro e questi sono i colori no bellissimo adesso provo anche le altre quattro che sono queste Oh, grandi aspettative. E ve le metto qui. Bella. Ma io pensavo che fossero da borsette e che fossero tutte blu o nere. Fate voi. Questa è proprio una mega Una mega scoperta. Ecco qua le scoperte che io wow, davvero mi cambia la giornata. Adesso spongo tutto qua perché vi mostro le ultime cose. Ehm, stavo passando così e ho visto una cosa. Un euro, eh? Non è bellissima. E dice scatola, scatola porta oggetti. È in legno grezzo, ma è. Bellissima. Poi anche grandina. aspettate, ecco! Per farvi capire, ci entrano. Adoro, fa troppo rumore, e poi sto riorganizzando tutto un po' qui, un po' in camera. Sto davvero cambiando tutto perché ho voglia di cambiamento. E questa è bellissima. Non sapevo quale scegliere, eh, le ho prese tutte e tre, anche perché eh, ce n'erano poche e del panda e della volpe c'erano solo quelle, potevo lasciarle lì a un euro? No, no. le ho prese tutte e adesso vi mostro un'ultima cosa, poi la borsa è vuota, vi mostro un'ultima cosa che ho sbirciato perché non capivo ma... Allora, con l'app di Tiger, se non ce l'avete già scaricatela e usate anche magari il mio codice al momento di iscrizione, qui box ci sono sempre tutti i codici, per avere dei punti gratis, che fa sempre comodo. Poi, l'applicazione è facilissima perché basta, eh, ogni settimana si votano con un clic i i prodotti che ci sono ogni settimana e si accumulano punti poi caricando gli scontrini col QR code quindi facilissimo si hanno degli altri punti e al raggiungimento ed è sempre dei, dei punti o del livello si ha un omaggio da usare in negozio quindi perché no con io non capivo il codice sconto il coupon che avevo era uno sconto di 3 euro e fino a qua ok infatti l'ho usato possiamo anche dire che questa qui 3 euro che queste sono gratis a questo punto che mi piace e poi c'era scritto boc, no, mystery box S io la mystery box S non so cos'era ho chiesto ai ragazzi in, in negozio dicevo, le mystery box quelle, quelle mystery surprise box ma non c'è la S la più piccola in negozio da me non c'è mai e loro non sapevano rispondere l'ho chiesto in cassa perché ho detto: Senti, la mystery box fa lo stesso ma io volevo lo sconto e mi hanno dato già pronta questa e quindi ho detto Ah ma allora ce l'avevano così E allora ho guardato Volevo vedere cosa c'è dentro E la guardiamo assieme Questa è la mystery box S Omaggio Dunque Vi mostro questo È una rana mh, Card Con busta e la rana Quindi un bigliettino con la rana E la sua bustina Carino Penso che fosse a un euro, e comunque omaggio. Poi, stickers con i dinosauri e questi stickers qua, vedo che sono in 3D, sono carini, saranno sempre stati a un euro. Ho già mia nipo mio nipote, questo qua, che è de sono per te, arriveranno. Poi dopo, altra cosa che ho visto, perché voglio tenervi le ultime cose per ultimo carta da origami il 48 pezzi queste qui per me sono belline se non per origami per decorazioni per carte per qualcosa sono calmissime secondo me e poi ho visto queste due cose che adesso vi mostro e ho detto non ho capito non ho capito proprio dunque prima cosa sangue finto fake blood non so se dice qualcosa in italiano sto cercando sangue finto solo per tessuti spruzzare e lasciare asciugare per due ore Lavare separatamente le prime volte il colore non si elimina completamente con i lavaggi bene e quindi eh, non lo userò però allora qualcosa di Halloween c'è e soprattutto Ultima cosa, attenzione perché a me fa un po' schifo, ok? Allora, sì mi fa schifo, questo qua devo ammetterlo, e è un, una cosa, una cosa, guardiamola di qua, ok, che va sotto la lampada e poi diventa fluorescente, eh, scusate ma mi fa davvero schifo, e, e mettiamola via. Quindi, io non capisco, non sono arrivate le cose di Halloween? Sono arrivate poche, talmente poche che non riescono a fare un um, espositore e quindi le mettono nelle box omaggio? Non ho capito, perché siamo a ottobre, non è ancora passato Halloween, quindi le cose di Halloween io le terrei fuori, però, boh. Vedete voi allora, dunque, questo era tutto il video, anche perché ho parlato davvero tanto a corcia. Come vi ho già detto, non estraggo questo mese un commentino perché a novembre ci saranno tante sorprese, così riesco a premiare e fare dei regalini a un po' tante di voi. Quindi state sintonizzate perché almeno una settimana si sta realizzando il progetto quindi yeah e niente, fatemi sapere se anche da voi, da Tiger, c'è qualcosa di Halloween, c'è stato? ci saranno le cose di Natale? Chi lo sa? e fatemi sapere soprattutto se avete provato qualcuno di queste cosine se ho tenuto compagnia e basta al prossimo video, ciao! ciao.